Ascolti, Isola dei Famosi a 4,5 milioni, 25,46, Cala Romanzo Familiare. Ascolti TV di lunedì 22 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com'è andato che fuori tempo che fa?. Ascolti TV di lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto? In prima serata Rai Raiuno ha trasmesso la quinta puntata della fiction romanzo familiare. Risultati in calo: 5.102000 spettatori, 18,26 di share nel primo episodio e 4.409000. 18,78, nel secondo. Su canale 5.4.56500, 25,46, per la prima puntata dell'Isola dei famosi 13 con Alessia Marcuzzi. L'ottimo share è dovuto alla durata infinita fino all'1.31 di notte. Ascolti TV di lunedì 22 gennaio 2018 in seconda serata, i numeri di Che fuori tempo che fa. In seconda serata su Rai 1 1. 194 9,57, per Che fuori tempo che fa con Fabio Fazio. Auditel, come funziona?.